Allora, Torelli, che era un vecchio antifascista, era perseguitato, aveva fatto il carcere, eccetera, no? ed abitava in casa mia, viene, e mi diceva, eh Anita, devo dirti alcune cose. Eh, dice, eh, quello che state facendo, perché lo facevo io, Maria Montanari, mia cugina, sai? Cioè poi eravamo anche in un gruppo di amiche abbastanza forti, abbastanza combattive, eccetera. Cioè, che eravamo, eravamo amiche, ma avevamo le stesse idee, lo stesso modo di concepire la vita. E dice quello che avete fatto fino adesso è molto importante, che ci avete anche sorpreso perché già era uscito il proclama dei tedeschi che diceva che chi aiutava eh, i renitenti e la leva e i, i soldati a scappare venivano condannati, campo di concentramento o fucilazione, cioè non era capissi, eh, una punizione blanda quella che, che ti promettevano. Dice voi dovete cercare di portare fuori tutto quello che può servire a un esercito clandestino perché la nostra intenzione è di mobilitarci come popolazione, cioè di mobilitare la popolazione a combattere e a scacciare i tedeschi e i fascisti che stanno rialzando la testa di scacciarli e di mandarli fuori da Italia. Per cui abbiamo cominciato a portare fuori la roba. Però prima di dirvi che, eh, come portavamo fuori la roba, vorrei dirvi un fatto che è avvenuto, che per me è stato l'elemento determinante nella scelta di continuare questo lavoro e di partecipare alla guerra di liberazione. Io eh, suono l'allarme, ma tre o quattro giorni dopo l'8 settembre, suona l'allarme, scappiamo in bicicletta. Dopo un po' il, non si sente niente, eh, eh, torniamo a casa, cessa anche l'allarme, torniamo a casa. Come arrivo eh, eh, in via d'Almazia all'inizio, perché scappavamo sempre verso Codemando o verso la Canelina, no? come arrivo all'inizio di via d'Almazia dove abito io, c'è tutta l'SS che piantona le case. Eh, io arrivo davanti a casa mia Volto e sono in bicicletta. Volto, però davanti a casa mia c'era una, lo chiamavamo La Reggia perché era tutto lastricato dove noi mettevamo d'estate i, i, i cosi, i tavoli con le sedie, eccetera. C'è una formazione tedesca con una mitragliatrice, Al, e io dico: casa mia, io casa mia, io casa mia, è quello Al, Raus! io che non capisco un H di tedesco, però Raus voleva dire toglierti dai piedi, cioè va via, capisci? E io continuo, ma io cosa mia fare da mangiare ai miei fratelli? E lui, Raus, smel, Senti, e mi punta il fucile. Allora io, quatta, quatta, torno indietro con la mia bicicletta e incontro la Maria che su per giù ha avuto la stessa cosa. Senti, è stato un momento, non è la paura del fucile, ma in quel momento ti sei resa conto che tu non vali niente, che uomini in divisa, che sembravano tanti scarafaggi, in divisa, che parlano una lingua che tu non conosci perché non sono nemmeno del tuo paese, hanno non solo il potere di impedirti di entrare in casa, ma hanno anche il potere di ucciderti. Per cui tu sei niente nei confronti di loro. Per loro vali meno di un insetto. Guarda che è una cosa terribile. Ecco, eh, cioè, ne, non era, forse non eravamo preparati a queste, no? Non eri preparata a questo. Però è la reazione di una ragazza di pochi anni che già ha, ha, ha sofferto bombardamenti, ha sofferto vedere i, i soldati... Eh, presi, fatti prigionieri, no? fatti prigionieri, i nostri eh, uomini anziani che avevano fatto la prima guerra mondiale che dicevano ma se li portano in campo di concentramento che io, papà diceva, mio fratello ci dovevamo sempre mandare da mangiare perché se no lo faceva morire di fame, questi che sono delle belve chissà che cosa gli fanno, ecco, capisci? Bisogna cercare, bisogna cercare di aiutarli. Cioè, eh, di fronte a queste cose che ti fanno soffrire maledettamente perché in definitiva sono dei ragazzi come te che non hanno cioè non sai qual è il loro futuro cerchi di aiutarli e metti in pericolo anche la tua, la tua vita per aiutarli, noi andavamo per la strada quando vedevamo un soldato lo accompagnavamo fuori dai posti pericolosi perché c'erano ovunque i posti di blocco capisci, addirittura gli uomini i nostri uomini anziani con le biciclette le mettevano sulla canna e cercavano di portarli perché andavano a piedi poveretti, no? Ecco, li cercavano di portarli, capisci, per un periodo di strada, per un percorso di strada che potessero almeno riposarsi ed essere fuori, ed essere fuori dai pericoli. Ti trovi di fronte a questa realtà che ti colpisce immediatamente, ecco, ti rendi conto che veramente è una cosa... Orrenda, ecco qualcosa di terribile che ti colpisce e ti rendi conto quanto sia valido ciò che ti hanno detto gli antifascisti. Perché fino a quel momento, come dire, non era la ragione politica che ci portava a salvare i ragazzi, eccetera, era più eh, l'umanità. Capisci, tu donna salvi il figlio di un'altra donna, era questo che ci spingeva, capisci, anche a. A, a, a incorrere in fatti pericolosi, ma da quel momento ti rendi conto ecco, che deve essere qualche cosa di consapevole, ecco, qualche, per cui io non mi sono più ritirata nei confronti di tutte le cose che mi chiedevano di fare.